Diciamo la dinamica che Gesù ha dovuto vivere tentato da, da questo ufficio satanico, da Satan. Le tentazioni, diciamo nel capitolo 4. Prima cosa, legare l'ufficio Satan esclusivamente alle tentazioni e avere un'antropologia che viene dalla filosofia che fa sì, ti dà modo di pensare che ogni tipo di tentazione sia già di per sé un peccato, questa è una cosa gravissima. Perché Gesù non ha peccato, quindi perché tentarlo? In quella che per noi è la dimensione della sua natura umana, perché come persona divina non... non è possibile tentare Dio. è stato tentato Dio perché ha assunto la natura umana, quella che l'ufficio Satana avversa. Scusate la tautologia, satan di dire avversario, quindi Satana avvesse è normale. Però dobbiamo riflettere su che mentalità sta usando satan addirittura per tentare Gesù. Figuriamoci con gli uomini, se vi piacesse il video e lo poteste magari condividere, vi preghiamo sempre, se non l'avete fatto, di iscrivervi, quindi attivando la campanella qua sotto grigia e di fare girare, solo a chi è interessato, ovviamente, queste riflessioni sul nostro canale. E vi ringraziamo. Oggi vedremo appunto solo due tematiche. Vedremo la tematica del capitolo 4, sono tre le tentazioni, noi ne vediamo solo due. E quella del mangiare è quella del potere quella della adorazione secondo Luca Enopion cioè di fronte a Satana ma non a Satana come invece dice Matteo ma di fronte a lui cioè fare il culto con il suo beneplacito ecco, culto a Dio eh, quello non lo trattiamo perché l'abbiamo già trattato in altri video prima di leggere i testi vi dico che la tipologia della mentalità del Satana che vuole tentare niente poco di meno che Dio fatto uomo è poi quella che noi riscontriamo oggi a livello mondiale come tentazione dello gnosticismo. E vi spiego subito il perché. Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal giordano fu condotto appunto dallo spirito nel deserto dove per 40 giorni attenzione 40 giorni fu tentato dal diavolo non mangiò nulla in quei giorni ma quando furono terminati ebbe fame cioè noi abbiamo un racconto che fa riferimento al passato Gesù è stato tentato per 40 giorni non ha mangiato dopo i 40 giorni ha fame perché ha passato 40 giorni di privazioni, è un passato interviene il demonio gli dice se tu sei figlio di dio di a questa pietra che diventi pane e gesù gli risponde sta scritto non di solo pane vive l'uomo ora indipendentemente da tutte le interpretazioni che noi diamo Benissimo, vanno tutte bene. Tutte, tutte, tutte, tutte. A me interessa farvi capire che in demonologia esiste una logica. Quella di basarsi su fatti concreti del passato. Facendoti voltare indietro, guardare ciò che oggettivamente ti è successo, che ti ha creato grande problematica, grande disagio, è vivere rivolto al passato, ai ricordi, quelli negativi. E Gesù ha avuto un ricordo negativo, perché ha avuto fame, è stato tentato, è stato provato, ha speso delle energie. Risultato, in quel momento lì, Nell'attimo, nel presente nel quale viviamo, ripeto, nel presente nel quale viviamo il passato di un secondo fa, l'inizio del video non c'è più, il futuro tra dieci secondi non c'è ancora, quindi non esiste. In questo presente, in questo presente, è stato tentato sui ricordi. Ecco, i dieci secondi sono passati sono, e, sono, e quelli futuri sono già diventati passati. Noi viviamo su questa lama di, di, di coltello. La prima tentazione è hai visto cosa è successo adesso ai fan? Allora dia pane che di alla pietra che diventi pane. Lasciamo stare le interpretazioni, i miracoli che lui non vuole fare i miracoli per lui. Sono tutte giuste, non è quello. È la logica satanica che dovete capire. La seconda, sentite cosa dice. Il diavolo lo condusse in alto mostrandogli in un istante tutti i regni della terra e gli disse darò questa potenza e la gloria di questi regni ti darò perché è stata messa nelle mie mani o oh è mia no io la do a chi voglio poi se fai l'adorazione no dell'enopion ora lasciamo stare la parte finale quella della dell'adorazione enopion al mio cospetto guardiamo cosa gli dice lo sta tentando su un'altra cosa che non esiste, il futuro. E gli dice sostanzialmente, gli fa vedere tutto, e poi gli dice ti darò, ti darò tutta questa potenza e gloria. Noi non siamo Gesù, ma noi aspettiamo la potenza e la gloria di Gesù. Una cosa che ancora non c'è, sappiamo che avverrà, ma ancora non c'è. Quindi, Siamo tentati a rivangare il passato per spiegare la situazione nostra e mondiale, ma anche e soprattutto nostra, che è deficitaria. Non è mai esistito un uomo che facendo un'analisi del passato non possa dire che questa analisi è deficitaria. Nessun uomo è andato tutto bene. E quindi Gesù ha fame, e ha fame, ma dopo 40 giorni ha fame. L'altro aspetto è la tentazione per il futuro. Ti darò questa gloria. Lasciamo stare la gloria, la potenza, tutte le interpretazioni vanno bene. Cercate di capire la mentalità satanica che è gnostica. Proiettati nel futuro. Proiettati nel passato. Il passato lo saniamo, puoi mangiare. Poi tu puoi mangiare, sei Dio stesso, puoi mangiare. Perché hai fame? Perché proiettati nel futuro e guarda cosa ti è successo. Poi. Nel passato, scusate. Nel futuro. No, che è una cosa talmente chiara che, che, che anche nell'elocchio e nel pensare eh, rimaniamo scioccati. E nel futuro, chiedo Venia, ma è nel futuro è la stessa cosa. Guarda la gloria di Dio, guarda quello che farà. Guarda quello che farà. Sì, ma io mentre guardo quello che farà, che so che farà, Il mio guardare è il mio presente e lo sto portando nel passato, lo sto bruciando. E tutto quello che io posso, devo fare, pensare, credere, realizzare o non fare se Dio non vuole che faccia certe cose, lo subo. Quindi la mia vita è schiacciata tra un passato che non c'è e un futuro che non c'è ancora. Insieme viene nullificato il presente. Questa è la tentazione del Satana, se l'ha fatta Gesù, figuriamoci noi. Questa è l'agnosi. è uno degli effetti gnosi. Dividere lo spirituale dal materiale, opporre le forze del male alle forze del bene, avere Satana come Dio del male e Dio, il Dio del bene che però vince, un futuro però, e non godere non godere il presente in grazia di Dio. Questa è la tentazione. Vi saluto e vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto il video e, come dico sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!